Raga, sapete quando volete cambiare moto cosa dovete fare? Semplice. Oh, ragazzi, eh, eh, sono cambiati i colori. Easy per il boss. Basta far così. Sapete perché ragazzi? Amo l'enduro. Perché quando siete in settimana e non potete andare a far cross. Vi togliete le scarpine, vi mettete gli stivalini, jeans felpa, guantino del toto, mascherina, motorettina. Scaldate prima di tutto la motina. Rigorosamente in mezzo alle case. Possiamo cambiare location prima che ci denunci, no? Sembra la via giusta per provare un po' questa motina ah, Mettiamoci sulla terra per fare la partenza Così almeno non finiamo le gomme subito appena parto Mamma mia come cazzo canta Però almeno sto sull'asfalto meglio è Perché non voglio finire le gomme Direzione Campi Sempre guardare dietro per impennare come dice Pachi Ecco l'unica cosa da fare quando si è tenebrianza Oh curva Cioè c'è veramente una curva, non è un insulto in russo Oh curva Pena dentro di qua quanto cazzo è bello al due tempi raga, a grinta ho uscito una macchina, no eh, giuro che non stavo facendo niente Cosa c'ha un buco e esplodo Io sono giustani <ride> Cazzo è figo, raga, porca tro! Ho detto un po' a caso perché ho detto cazzo voglio assolutamente provare sta moto, tanto è troppo tardi per andare in pista da qualche parte. Ho detto no devo andare a provarla. Cazzo ma che figo andare nei campi. Tra l'altro non ci sono mai stato da queste parti. Sapete l'unica cosa che temo quando sono in giro così? È di beccare un contadino col fucile. Ehi hey ho butto! The... No, Però andare di qua. Mi spiace la differenza del cross che lo prendi e puoi andare in strada. Se <susurra> facessi un wall ride. <susurra> Fammi rifare il warrior, no? C'è un canale. Sono dentro nel canale, non so come uscire. Sono proprio incastrato qua. Giù a cannone, secondo me. Dentro di qua ci sono dei campi, delle strade qua sopra. cosa ho visto lì vediamo ops sono nel campo qua non ci sono strade in questo cazzo di campo Prende questo video potrei chiamarlo faccio incazzare tutti i contadini della Brianza eh mi spiace ma uno sparettino qui in quinta piena sono a Milano e sono venuta senza mutande cazzo che figata Vicolo cieco Oh galline Cazzo Non ho trovato il bosco C'era C'era later C'è la dico la parola Per forza Ma ha fatto segno vieni Io devo fare benzina raga Devo fare la benzarella Oh un ponte Passa sopra la No, lei qua è il raga. E la cosa bella, raga, di queste nuove moto, patiem, scorna, addio olio nello zaino. ah oh, shit. Here we go again. Ve l'ho fatta vedere un po' questa moto come urla nei campi, solo merita un bel birrollino eh. <totipo> Eh, beh raga non so che cosa dire sulla moto È una moto È diversa dal cross perché c'è la targa C'è la targa, al faro Ah no e la cosa ragazzi comodissima rispetto al cross Fantastico cavalletto incorporato Cioè a parte gli scherzi raga A sto giro ho voluto farmi dare l'enduro Perché quando sono a casa soprattutto nell'ultimo periodo Che non avevo tempo di andare a far cross Perché tra gare in bici robe che dovevo fare proprio in bici non potevo andare in moto. Perché prendo, vado nei campi dietro casa e lascando un po'. Faccio qualche impennata e mi diverto veramente tantissimo. Appunto, aver la targa e abitando in città, capite il vantaggio? Guarda, secondo te cosa è successo qua. L'ultima rapa. l'ultima rapa. Stavano per prenderlo ho dovuto farne fuori due o tre. Oggi, ragazzi, siamo venuti. Chi lo riconosce il posto? Siamo venuti anche l'anno scorso. Siamo a Crispano del Grappa, Veneto. Cioè, praticamente siamo a questo evento che è il party ride in versione moto. Chiaramente l'organizzatore non poteva che essere. Un rider veneto. Un po' ignorante eh. Ma allo stesso tempo Dignitosamente <ride> atleta Ma tu sei il pilota quello Veneto? quello No, no io sono ospite No, tu non, non sei Veneto Io non sono neanche un pilota Stavo Stavo eh, qui del posto? Sono venuto per un controllo Avete eh. i permessi? So, i can never trick on a bitch, just a bitch, is my bitch with a kiss on my lips like, ah! Oh credo messo in una difficoltà estrema alla fine della gara senza grip con le gomme dure contro chiunque si poteva fare diversamente secondo te in quel momento abbiamo assettato lui. apposta un set di gomme estremamente adatto a terra con le pannocchie la preparazione atletica per un evento del genere allora cioè siamo allenati a livello professionistico nel settore lavoriamo per questo evento Ush. da tutto l'anno nella sfida si vedeva la resistenza della macchina la potenza e la con il controllo durante ah. il e abbiamo visto che eh, la durezza della macchina eh, da pro eh, ha, avuto, ha avuto la meglio e la, la macchina amatoriale ha perso tutte le porte oh. ecco oh raga che campo strano oh è noleggio magari la noleggia non so non è si se noleggia vediamo Ah così? Ma come? Ma figa è arrivato cortissimo Come cazzo fa a non sentire i corti quello? Ma che cazzo di problemi c'ha? Facciamo i primi giri di piano per capire com'è la pista che... <ride> sto già andando troppo forte per essere il primo giro guarda. Sì sto andando troppo forte decisamente Devo rilassarmi oh! Devo rilassarmi Che cazzo di rischio di merda che ho già preso, bastardo Minchia, non sono capace di guidare il due tempi È tanto diverso dal quattro Non c'hai freno motore E devi cambiare un sacco di marce rispetto al quattro tempi Padre nostro Cioè ma è stronzo Cioè mi ha aspettato e ha aperto <ride> Vediamo un po' chi c'è in giro Eccolo qua I got a couple of times, my name is mine, I'm in I'm in I'm 45, I'm the with seen some of niggas Knock like you off a base with a bat when them niggas slide In the mirror, raga, in the mirror Perpetuating war, tell that nigga he quit cool. the side cool. I'm, I'm in the, the doing dope guns, I'm the cops, that's a bitch, nigga exercise, uh. Don't I'm running to the cops, that's the motto I don't see it coming to an end like legato <laughs> oh. <laughs> Like cicadas <laughs> in the way from the hood, now sounding like bravado. Why you eat crab and avocado we you're trying to die? Shot the same Singing over summons on the patio I was trying to pay the but me it was potos. dreaming if it's when the birth a black Black nigga everybody they be black by convenience. Porca di quella puttana. Vediamo un po' di swapping serie. Shall like a real nigga anthem. I can never drink on the pitch with the pitch is my pitch with a kiss on my left like I am not a man with a left I'm a man with a gift and I'm going my shit like Tell the mother nigga so the nigga I'm the man Possiamo andare a casa Purtroppo raga, quest'anno ancora girando e stanno facendo una staffetta Noi però dobbiamo scappare, siccome Ivo stasera ha detto che deve fare una marinara ma dice La moto l'abbiamo provato ragazzi. E che non sono abituato al due tempi. Oggi ero abbastanza in difficoltà. A uscire le curve sbagliavo sempre marcia. Ero o basso, alto di giri. Però chiaramente come vi ho detto ragazzi. Avere la targa. Per uno come me che abita a Monza e non ha sempre tempo di girare. È veramente una mana dal cielo much conscious. Shit. Nobody want to hear that shit. Niggas, speak about some hoes.